Ciao ragazzi, io ero Kiki e mi sono in questo nel nuovo video. È veramente una, diciamo, una cosa un po' particolare ricominciare da questa postazione a fare video perché, come avete visto, sono manco da diciamo qualche settimana da YouTube. Semplicemente perché un giorno ti viene diciamo a mancare quella voglia, quella voglia di. non so come devi spiegare, quella voglia diciamo che ogni volta che facevi il video avevi e. Quando inizia a mancare quella voglia, diciamo che anche a voi si vede. Quindi se io inizio a fare un video palloso tipo ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, cioè la differenza si vede. No or mi sta a far girare il c***o, questo cappello di. Da... In queste settimane io comunque ho lavorato Nel senso che ho lavorato, mi sono appuntato tantissime idee Tantissimi nuovi video, tantissimi altri progetti Che poi in futuro vedrete Ci sono diversi motivi che mi hanno portato a fermarmi sinceramente Il primo motivo è la scuola Sto cercando di studiare di, di Cioè in teoria ho recuperato tutto quanto tranne qua eh, bastardo d'italiano. italiano La mancanza di voglia La mancanza di... Ve lo dico sinceramente, la mancanza di voglia Perché non avevo. non mi veniva voglia di registrare un video il mio hobby è sempre stato il mio sogno da quando ho aperto il canale Io ho iniziato a fare i video perché alle medie, il mio primo anno di medie perché sono stato bocciato in prima media E mi venivo diciamo bullizzato, non in maniera pesante che mi me menavano così però diciamo verbalmente Mi prendevano per culo, cioè tuttora mi prendono per culo ma che cioè mo no, sono cresciuto dico Coglione, cioè capito in che senso come reagisco ora ah, Poi volevo salutare Sheila perché da un bel po' di mesi che mi aveva chiesto di essere salutata, e gli sono sempre detto quando faccio il video ti saluto, solo che quando facevo il video mi sono dimenticato e oggi mi sono ricordato, quindi ciao Sheila, anche se non è un video, diciamo, particolarmente. <ride> Però, comunque, ti saluto nel mio video E poi volevo fare le mie più sincere scuse So che non te ne frega un cazzo delle mie scuse Veramente, lo capisco Perché anche me non me ne fregherebbe un cazzo E sono veramente dispiaciuto Ti giuro, non, sto... non ti sto prendendo per il culo Sono veramente dispiaciuto per questa cosa Per Gioacchino Che non ti... Non sono stato professionale Onesto Sincero No, sincero sono stato Sincero sono stato perché non ti ho, non ho caricato il video Ma ti spiego per quale motivo non ho ancora caricato il video Tu penserai che sono sempre solite stronzate e così Ti dico no, ti giuro che non sono stronzate, è la verità Abbiamo fatto il video a dicembre Non te lo riuscivo a mandare perché il computer fa schifo al cazzo Il mio wifi fa schifo al cazzo E sono riuscito a mandartelo praticamente a i primi di, giun, di gennaio In ufficio di mio padre, ti è arrivato Il problema è che quando ho avviato, quando ho avviato il video io sono, uscito, sono andato via dal, dall'ufficio di mio padre e l'ho lasciato caricare per tutta la notte Io non andando mai in ufficio di mio padre <coughs> non ho potuto prendere la mia schedina SD Quindi l'ho dovuta far prendere a mia madre Mia madre ha preso la schedina USB di un'altra videocamera che non era la mia Non mi ho potuto far portare a montare il video Tanto per non l'ho ancora montato per dire la verità Perché Anzi no, aspetta, cioè, l'ho montato ma non l'ho montato Poi l'altra motivazione per cui non l'ho montato del tutto tu mi hai inviato, tu sei stato correttissimo perché mi hai inviato il tuo video la tua parte del video subito, proprio subito a dicembre. Solo che quella, quel video, quella parte lì, non si sa per quale motivo non c'è più. E tu l'hai inviata prima il mio padre, solo che mio padre ha la mania di cancellare le cose e tutto quanto, quindi molto probabilmente si, si sarà cancellato. E io ti vorrei chiedere la terza possibilità di rinviarmelo, di rinviarmi il tuo video, possibilmente, per favore. Perché se no non posso montare il mio di video. Io... Non mantengo la rabbia, nel senso che mi irrido molto facilmente. <ride> ma veramente tanto facilmente. Quando voi mi prendete per il culo, tipo, oh, ah, c'è stato uno, l'altro giorno mi ha detto, oh, bella Ricky! Dico, oh, io, lui, oh, ma lo sai che io sono tua madre? Dico, ah, ma guarda un po'. Poi mi dice, poi quando mi prendete per culo, raga, mi sale veramente il in cazzotto. Mi dice, no, no, ti giuro, sono veramente tua madre. Tu... Raga, ci metteva la mano sul fuoco questo animal e mi danno veramente fastidio queste cose Soprattutto quando mi prendete per culo Vi ricordo di seguirmi su Instagram Su questo profilo e su questo profilo Sui miei profili Instagram Quindi raga vi voglio bene Seguitemi su Instagram Tutti tutti i profili Instagram Su YouTube lasciate un mi piace al video Quando vi possibilmente Spargete la voce che sto ritornando E vi ci fanno Commentate con Asia Puzza Vi giuro appena l'ho vista ho detto oh, Porca puttana che cazzo mi sono trovato davanti E ci vediamo mercoledì prossimo in un altro video Quindi mercoledì prossimo mi raccomando non mancare vi voglio bene.